Sì, eh, buongiorno a tutti eh, si tratta di una delibera che mh, diciamo, ha una storia lunga e si riferisce a un piano adottato addirittura nel 2001 all'interno del sistema delle zone O è una delibera di eh, controdeduzioni, io devo ringraziare soprattutto il lavoro svolto in commissione urbanistica un attimo solo assessore Silenzio in aula, per favore, in particolare lì sul fondo, a sinistra. Se dovete parlare potete cortesemente uscire dall'aula. Devo ringraziare, dicevo, la Commissione urbanistica, in particolare la Presidentessa Iorio ehm, per il lavoro svolto al fine di arrivare a questa delibera di controdeduzioni. Fondamentalmente è una delibera in cui vengono accolte due delle controdeduzioni, parzialmente accolte altre nove. Nell'insieme viene di poco modificato mh, il perimetro eh, dell'area del piano particolareggiato, ma soprattutto vengono confermate tutte le opere pubbliche e la viabilità eh, reperendo gli standard in aree di convenzione e quindi non necessitando di nuovi espropri e di nuove spese. Si sta eh, poi lavorando perché in, eh, anche in osservanza del nuovo regolamento sui lavori pubblici si possa procedere con la realizzazione a scomputo dei servizi ma questa è un'altra problematica che non voglio affrontare in quest'Aula. Eh, in relazione a questa zona che è quasi a, è al confine con il comune di, di, eh, di Frascati eh, sempre grazie alla commissione urbanistica che ha svolto un egregio lavoro su tutta la problematica degli usi civici eh, si è giunti a un iniziale a un protocollo con il Comune di Frascati per arrivare a un accordo sul, per ridurre ovviamente le spese eventualmente che il Comune dovesse sostenere in relazione appunto agli usi civici del territorio. Eh, io nel uh, dettaglio, in fase di valutazione delle osservazioni. Gli uffici hanno ritenuto opportuno di ampliare leggermente, come dicevo, il perimetro del piano particolarizzato sino a inglobare un toponimo, il eh, cosiddetto Colle Tappi, che era previsto dall'adozione del nuovo piano regolatore già nel marzo del 2003. Eh, in seguito soprattutto a questa eh, riperimetrazione è stata poi redatta la delibera di controdeduzioni che è qui oggi in discussione. Grazie.